Siamo a Cesenatico, siamo a pochi chilometri da dove sono nato, la Romagna, la riviera, la costa, il nostro pescato. Io sono un pescatore di Cesenatico, mi chiamo Nevio, faccio parte dell'associazione tra il cielo e il mare, noi andiamo, giriamo un po' per tutta l'Italia cercando di valorizzare quello che è il nostro prodotto itico, il prodotto locale. Oh, ciao Marcello! Guarda, ti ho, ti ho portato un po' di pesce che abbiamo preso stanotte. Vai! Pesce da fare alla zuppa, delle, degli scrofonetti, delle, delle gallinelle, delle triglie, il prete, Pesce prete c'è la zona. Pesce prete, delle sacchette, la... delle sciogliole, delle tracce, dei ragni, okay. tutta roba buona del nostro mare. Tutta eh. roba di qua, dai cucina, dai. Abbiamo fatto degli scorfani con brodetto, rosole ripassate, e uno un pezzettino di aglio orsino, aglio di vigna, chiamato anche con aglio selvatico, e dei germogli di more. Abbiamo fatto soffriggere aglio e olio insieme abbiamo aggiunto un po' di vino bianco e abbiamo messo i pezzi del pesce ben pulito e tagliato a pezzi in una padella piano piano con in aggiunta un po' di, di brodo che abbiamo preparato a parte con del pesce povero. squisito. Mmm. Davvero saporito. È freschissimo di sicuro. È fotonico. Questo è un pesce del nostro mare. È una ricetta da chef. È un pesce straordinario. Scegliere un prodotto a filiera corta migliorerà la qualità della vita, per chi lo pesca, per chi lo acquista, per l'economia e anche a favore dell'ambiente.